Dunque, questo progetto che ti vede coinvolto in questo meraviglioso albergo di Courmayer, da dove nasce, come nasce, quando nasce? Nasce da, da, da, da... più che altro nasce da Paolo Griffa. Abbiamo parlato, discusso, abbiamo fatto tutta un'organizzazione un po' diversa da com'era, perché lui avendo fatto tutto l'inverno da solo, tra virgolette, come esecutive di tutto quanto, Adesso hanno diviso un po' le, le, le due cose, quindi Paolo si occuperà di più della parte Petit Royal, quindi il ristorante gourmet e eh, la parte della pasticceria e io invece mi occupo del Grand Royal che è tutta la parte dell'hotellerie e delle, dei quattro punti di ristorazione dell'hotellerie che sono il Grand Royal, che è il ristorante grosso dove c'è anche eh, una mia carta. Più la carta per i clienti dell'albergo ecco voi di recente avete cambiato la cucina assolutamente quali sono i criteri che spingono uno chef a individuare la cucina ideale allora devi tenere conto che quando si va a pensare alla cucina chiaramente uno la pensa sempre un po disegnata su se stesso sulle proprie eh, comodità sulle proprie esigenze diciamo che quella del petit è fatta su misura di Paolo, perché ha fatto veramente tutto quello che voleva lui secondo i suoi canoni. Di là invece è quella che deve marciare e fare coperti, quindi sai, è quella che deve essere più funzionale ma proprio per produrre più, più, più pasti. Ecco. Io arrivo da un'esperienza in Francia di due anni. Dopo poi l'esperienza della sezione italiana del focus d'or, devo decidere cosa fare. C'è stata la proprietà del Royal che mi ha contattato già da agosto, quando non ho saputo che l'ex chef Mauro Agoso andava via, e allora ha iniziato a chiamarmi. Inizialmente ero un po' oltre a venire qui perché non conoscevo Courmayeur, non ero mai passato, non conoscevo la struttura. Ho fatto tutta la stagione invernale, che è proprio l'apice per Courmayeur, in questa cucina che aveva dei difetti. Era proprio quello, scoprire cosa non andava per sapere cosa fare e quindi abbiamo passato questa stagione con un po' di difficoltà, ma ce la siamo caputa. Finita la prima stagione, iniziato già il progetto, iniziato da gennaio, parlavamo di cosa facciamo, dove mettiamo, con chi collaboriamo, iniziamo a fare i preventivi e tutto quanto, e decidiamo come dividerci gli spazi e cosa vogliamo fare. Risento Andrea, finita la prima stagione, e dico guarda, il progetto è questo, vogliamo fare così, vogliamo all'interno della stessa struttura due ristoranti di pregio, con due cucine completamente diverse perché i clienti possono mangiare una volta al gourmet, una volta che stanno nell'hotel, due volte, ma poi vogliono passare magari una settimana e trovare un comfort food che andrà a sapere. Salse dure, ti sa nera all'interno dell'hotel e tu hai voglia di ritornare. E forse è più semplice, forse è quasi banale, però è buono, cioè io mangerei mille volte lo stesso menù. Come si evolverà questa, questa collaborazione? Come cosa ti aspetti dalla. Secondo me è una complicità, ovvero io ho i miei punti di forza, lui è i suoi. Li sappiamo, nel senso non ci dà fastidio di dire guarda Andrea mi aiuti a questo, cosa ne pensi, come lo faresti. Cioè nel senso collaboriamo, siamo nella stessa cucina, abbiamo la stessa attrezzatura in comune, nel senso non sono geloso che mi tengo una cosa io, lui certo. dice no, io uso questo fornitore e tu ne usi un altro. Cioè abbiamo gli stessi fornitori, sono le stesse materia prima, il livello è altissimo da tutti i due lati. Quindi è una collaborazione in tutto e per tutto.